Cenere sulla mia faccia, ho dei sacchi da togliere dalla finestra, i pensieri da volgere nella mia giacca prendo quello che conta che mi resta, credere nella giustizia, vedo bimbi rincorrersi tra la sporcizia, muri ragioni cedere uno alla volta. Ogni ponte che salta è una festa Lasciarsi dietro la porta con la fretta di correre Nessuno ti aspetta Ogni giorno è una colpa che ti salva Una calma che ti salta E ogni gesto da questa lettera morta, una vaga promessa che ti apposta, Oltre il sentiero una croce, l'eco di una mitraglia, nel gorgo di una tempesta. C'è una voce che canta la speranza. Dura di sera c'è una luna che piange, luna che si dispera, ma se è vero che si accende una volta sola, quella luce ti basta, ti consola, di questa vita cometa, ti rimane la coda, nel tuo posto una sedia e una sfinge di sabbia, come un naso che cola, tutto quello che avrà. Lo abbandona Ogni stagione che passa Lo scatto una corsa Che respira e fatica E il traguardo è una gioia Che spaventa Un dolore che rimanca E il silenzio è una bomba Che di pace deva Giocare alla guerra non si stanca. Nel vento buio di frontiera ogni falco è colomba, con l'aria stretta la gola. La paura si afferra e una corda. Nel gelo di una tormenta dell'oscura bosca. Cielo che affonda, lento e a passo di danza brucia la speranza.